Sai quante auto chilometri zero vengono immatricolate in Italia? Pensa nel 2018 DataForce, che è una società multinazionale di statistica, nel solo mese di marzo ne ha rilevate esattamente 98.122, una cifra enorme. È opinione diffusa che le auto chilometri zero siano convenienti, tutti credono di fare grandi affari solo per il fatto che ne stanno acquistando una, bene... Non è sempre così, ed è proprio per questo che adesso ti faccio una domanda diretta. Sai che esistono sei domande fondamentali a cui tu devi dare una risposta prima di scegliere la tua auto a chilometri zero? Ciao, sono Toti Costanzo e ti do il benvenuto all'interno del primo dei sei video formativi riguardanti le auto a chilometri zero. Ti ringrazio per essere qui ad informarti, immagino che non deve essere facile stare ad ascoltare un video quando la maggioranza delle persone preferiscono non sapere. E questo fa di te sicuramente una persona che tiene sia i propri soldi e, e dà valore soprattutto ai sacrifici che va ogni giorno eh, che per, per costruire valore, per costruire soldi. Ti assicuro che i segreti che ti svererò dietro questo business sono di estremo valore sono informazioni che nessuno ti darebbe perché molti commercianti alla vecchia maniera per ovvi motivi che capirai e queste informazioni ovviamente se le tengono molto strette in questo primo video di auto chilometri zero a prescindere da dove abiti o se vorrai fare affari con noi io cercherò di aiutarti nella scelta della tua prima automobile a chilometri zero questo video servirà a me soprattutto per tirare una profonda linea di demarcazione tra il vecchio modo di intendere il business della vendita delle auto chilometri zero e il giusto sistema di vendita basato sull'informazione e sulla consulenza etica. Okay? Auto chilometri zero si avvale della mia consulenza, il nome è Costanzo e è legato al mondo dell'automotive sin dal 1933. E in questi 85 anni quest'anno siamo stati partner pre di prestigiosissimi marchi come Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, BMW, Fiat, Lancia e Renault ma adesso come promesso partiamo subito analizzando il vantaggio numero uno, cos'è una vettura a chilometri zero e per fare questo ti dico subito cosa non è una vettura a chilometri zero L'auto chilometri zero come quella che vedi qua alle mie spalle non è un'automobile con pochi mesi di vita o con pochi chilometri come avrai spesso sentito dire in giro è invece un'auto perfettamente nuova, mai utilizzata su strada, che è stata solo immatricolata perché un concessionario, addirittura la casa madre Dovrebbero farlo? La risposta è semplice, per esigenze di mercato o semplicemente per il fatto che è uscita una nuova versione del prodotto. Eh, al momento della vendita le auto chilometri zero non hanno percorso più di 100 km ognuno di loro dispone già di una targa, una targa custodita nella cassaforte o nel cassetto del venditore o del concessionario che ne è proprietario. Il vantaggio numero due? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto a un'auto nuova? I vantaggi di una chilometro zero rispetto a un'auto nuova principalmente eh, sono due. Il primo vantaggio è ovviamente il prezzo, il prezzo è inferiore a un'auto nuova. Okay? E la chilometro zero è risaputo, costa o dovrebbe costare meno. Avrei spesso sentito che il risparmio sta tutto nell'IVA perché è già immatricolata. Questa in realtà è una bufala grande quanto una casa perché vengono fatturate con l'iva esposta infatti le auto chilometri zero possono, possono essere agevolate con la, con la legge 104 secondo vantaggio è la pronta consegna essendo già immatricolata, la tua vettura è già presente fisicamente in autosalone ed è pronta per la messa in strada Ok, quindi bella pronta, sta là nel caso di auto chilometri zero è pronta addirittura per essere spedita in 24 ore dall'acquisto quindi non corri nessun rischio è correlato ad altissimi tempi di consegna per esempio no? il vantaggio numero due quali sono gli svantaggi rispetto all'auto nuova perché non abbiamo affrontato i vantaggi ma anche gli svantaggi principalmente sono due il primo puoi acquistarla solo così com'è del colore, con gli allestimenti di cui c'è praticamente come uscita di fabbrica Puoi comunque personalizzarla con determinati accessori aggiuntivi, il caso delle jeep con le stelle e quant'altro. Il secondo, la garanzia decorre dalla data di immatricolazione dell'auto. Quindi se è un'auto italiana devi verificare prima dell'acquisto e verificarlo è facilissimo. Se la vettura è italiana basta guardare la data di prima immatricolazione presente sul libretto della vettura che intendi acquistare. Se invece la vettura è estera, invece la data va verificata sulla conformità o sul libretto estero perché ehm, verrà riportato nel libretto italiano solo la data di immatricolazione in Italia. Okay? Auto chilometri zero ad esempio ti mette a disposizione vetture chilometro zero con un massimo di 12 mesi di immatricolazione. E questo è un vero vantaggio per l'acquirente che quindi perderà davvero poco rispetto alla garanzia ufficiale al momento dell'acquisto. Ma quindi dov'è il risparmio se prendo una vettura a chilometro zero rispetto a una nuova? Hai un doppio risparmio ma ne parleremo tra poco. Il vantaggio numero 3 eh, cosa è? Cioè, dove, dove, si, dove si trova il risparmio rispetto a un'auto nuova? Come ti ho anticipato hai un doppio risparmio, quindi risparmi tempo e risparmi denaro e risparmi tempo perché la vettura a chilometro zero può essere tua anche in un'ora giusto il tempo necessario al concessionario per montare le targhe e effettuare il passaggio allo sportello telematico dell'automobilista proprio rapidissimo la tua nuova vettura non dovrà essere preparata per la consegna o perché tutto ciò è stato già fatto e già nel salone è stato fatto prima dell'acquisto la nuova vettura invece prima deve essere ordinata poi deve arrivare in concessionaria poi deve essere premappata, termine che in gergo tecnico significa pre-consegnata poi deve essere immatricolata, quindi deve essere targata e infine consegnata al cliente, quindi un bel po' di tempo passa certo puoi sempre scegliere una vettura nuova tra quelle che sono in stock ma se ti devi accontentare di qualcosa di Smart, di pronto, tanto vale comprare una a chilometro zero e risparmiare migliaia di euro, non ti sembra? Risparmi denaro perché le chilometri zero sono vendute ad un prezzo inferiore rispetto al nuovo e questo già l'abbiamo detto. Ma quanto si risparmia in euro rispetto a un'auto nuova? Su questo va fatto chiarezza, ci sono tre canali principali di approvvigionamento delle auto chilometri zero. L'auto chilometro zero prodotto dalle case madri è appositamente un prodotto standard se ne trova in grandissima quantità nelle versioni e nelle motorizzazioni più vendute, nei tre o quattro colori al massimo più richiesti e dotati di optional tra i più richiesti dal mercato. Sono quasi tutti uguali, in questo caso si risparmia sul prezzo perché gli optional vengono valutati al prezzo di produzione, inclusi i colori metallizzati e le grandi... Quantità ovviamente assicurano dei costi contenuti. Okay. I chilometri zero invece provenienti stock delle società di autonoleggio in questo caso, il prezzo finale è a discrezione ovviamente del noleggiatore. Come prodotto è uguale a quello delle case madri, no? ma spesso va a più di sei mesi di immatricolazione perché i noleggiatori hanno un obbligo di detenzione minima del prodotto, Inoltre è ad altro rischio perché spesso si fanno passare per chilometri zero le auto aziendali, eh, qualche monellino c'è in giro. Il chilometro zero fatto dal concessionario di zona spesso è un chilometro zero pilotato dal venditore, cioè il venditore matricola le auto l'ultimo giorno del mese per tirare alla casa madre qualche contributo in più. Delle volte il gioco, credimi, non ne vale la candela, lo sconto rispetto al nuovo è veramente... Piccolo, è veramente contenuto. Discorso a parte merita il chilometro zero estero. In questo caso il risparmio sta eh, negli optional e nelle vetture estere. Se di costruzione italiana spesso gli optional in Italia dovrebbero essere a pagamento e invece non vengono venduti a parte. Quindi il posizionamento del prezzo è più favorevole. Quindi si trova sul mercato auto a prezzi veramente competitivi, chiaro, basati sugli opzionali, ci sono, non ci sono. Anche in questo caso bisogna stare attenti a due fattori fondamentali, l'IVA e la data di immatricolazione. Chiedete sempre al commerciante di mostrarvi il versamento dell'IVA L104 del relativa all'auto e soprattutto il libretto estero da cui si evince la data di prima immatricolazione. ok Il vantaggio numero 4, eccoci qua. Quali sono i vantaggi e svantaggi rispetto a un'auto usata? È giusto? I vantaggi prendendo una vettura chilometro zero rispetto a un'auto usata, principalmente, sono, stanno in due fattori: affidabilità e strumenti finanziari. Parliamo dell'affidabilità, ovviamente. Se è vero che la chilometro zero può costare più di una vettura usata, si deve considerare che le vetture sono beni di consumo e, come tale, beni di consumo. Hanno una vita residua che dipende totalmente dallo stato d'uso della vettura stessa. Quindi, nelle vetture nuove o a chilometri zero, il prezzo a parità di accessori può essere uno dei fattori discriminanti, nelle auto usate, no. Chiaro. Se nella vettura a chilometro zero tutti i componenti soggetti ad usura, quale frizione, freni, gomme, ammortizzatori, cinghie, filtri, candele, sono nuove. In una vettura usata lo stato d'uso è conosciuto solo a chi effettivamente l'ha usata, questo significa che sei veramente poco tutelato. Ad esempio in una vettura usata che ha due anni di vita la garanzia che eventualmente il concessionario offre non copre tutta la vettura ma soltanto alcuni componenti e questo può costare anche molto caro a chi è sfortunato nella scelta dell'usato, no? eh, che chilometro scalato. In termini di strumenti finanziari disponibili, chissà quante volte vi è capitato di moltiplicare l'importo della singola rata per il numero delle rate che il vostro venditore vi ha proposto e, e di scoprire che alla fine del pagamento avreste potuto comprare eh, non una Panda che state comprando ma piuttosto una Mercedes eh, o qualche altra vettura. Il vantaggio numero 5... E dove lo trovo il risparmio verso l'auto usata? Le vetture usate se finanziate vengono considerate dalle finanziarie come investimenti ad alto rischio e di conseguenza vengono applicati tassi di interessi più alti. Le auto chilometri zero invece sono uguali alle vetture nuove, le società finanziarie considerano auto le chilometri zero con immatricolazione fino a un anno. Questo consente di applicare tassi concorrenziali che abbassano la rata rendendo ancora più appetibile la chilometro zero rispetto a un'auto usata, spesso a volte ci sono le stesse promozioni del nuovo. Il vantaggio numero 6 che differenza tra sconti sul nuovo di chi supervaluta l'usato e di chi promette alti premi per la rottamazione rispetto a chi ti propone le chilometri zero. Quindi, Vieni da noi a comprare la panda, con 7.800 euro riceverai una super valutazione, l'auto da Rottamare fino a 4 euro, in più una batteria di cucina, per la moglie una collana di perle, per la tua amante una chitarra per il bambino, una stufetta per la nonna, un osso per il cane, eh, quante ne abbiamo sentite di ste robe, eh! ma questa panda... Quanto costa? Inutile dire che le leve del marketing attirano in concessionaria veramente tante persone. Purtroppo l'effetto pubblicità si sente è pure forte, ma qui la verità è una: c'è un prezzo di listino di riferimento disponibile in qualsiasi sito delle case automobilistiche, poi c'è una campagna sconto mensile che di fatto riposiziona il prezzo di listino secondo il mercato. Poi c'è lo sconto del concessionario e questo è come si vende nel mondo delle auto, come si vende oggi. Le offerte ruotano tutte intorno ovviamente al margine del prodotto, tra il prezzo di destino e il prezzo di acquisto e di vendita. Ed è lì che si sbizzariscono i cultori del marketing, no? quelle delle pentole a pressione piuttosto che un'altra cosa. Il risultato? Non c'è un prezzo finito uguale in tutto il territorio italiano, nonostante ciò può sembrare così allettante e invitante la pubblicità, un prezzo quale non c'è. Le chilometri zero nelle trattative hanno due vantaggi e un grande limite. Il primo vantaggio è il prezzo, il prezzo è in chiaro, pubblicato con tanto di prezzo del listino, di sconto rispetto al listino ed è competitivo, molto competitivo rispetto al nuovo. Okay? Il secondo vantaggio è la disponibilità immediata, le auto chilometri zero poi possono essere consegnate per esempio nel caso di auto a chilometri zero in 24 ore in tutta l'Italia. L'unico limite è il vincolo alla disponibilità del prodotto. Puoi acquistare solo le versioni le motorizzazioni, i colori disponibili eh, al momento proprio della, della disponibilità dell'immatricolazione. Spero che questo, dubbio abbia chiarito tanti, eh, questo video vi abbia chiarito tanti dubbi e se domande e poi direttamente contattarmi a questo numero di telefono. Nel prossimo video parleremo delle cose fondamentali da controllare nelle auto chilometri zero per difendersi dalle potenziali truffe. Okay? Un saluto da Toti Costanzo e da tutto lo staff Auto Chirometri Zero. Ci vediamo alla prossima!